Oggi facciamo una prova di correzione di un documento Google. Ci sono tre modalità di correzione: la correzione diretta, il commento e il suggerimento. La modalità in cui ci troviamo in ogni momento dato è segnalata da questa icona che si trova sotto il tasto il pulsante blu. Condividi. Eh, la matitina rappresenta la correzione diretta. Se noi clicchiamo sul triangolino, vediamo. Che possiamo passare nella modalità suggerimento o nella sola visualizzazione. Per trovare invece eh, come commentare basta selezionare una, un, un elemento qualsiasi del nostro documento e compaiono queste due iconcine, quella blu con il più è, è l'icona che aggiunge un commento, quella verde è l'icona che aggiunge un suggerimento. Allora, vediamo eh, innanzitutto la correzione diretta, qui c'è la mattitina, quindi sono nella modalità di correzione diretta, non mi piace questo 5, diciamo che lo voglio eh, barrare, come vedete qua fra le icone eh, che riguardano il carattere non c'è il carattere barrato, però il carattere barrato si trova in formato testo, testo barrato. Ecco, a questo punto barrato, io mi sito un po' più in là, a questo punto se io scrivo la risposta è di nuovo barrata, quindi devo eliminare qua di nuovo il testo barrato, posso decidere di cambiare il colore della mia risposta e vado nell'icona del colore carattere per cambiarlo. E vediamo un po' la modalità di suggerimento. Allora, io voglio suggerire una risposta alternativa a questo 7, quindi lo seleziono e poi vado a cliccare sull'icona del suggerimento. Come vedete, è cambiata anche l'icona qua. A questo punto, io non faccio altro che sostituire con il numero che ritengo appropriato. E a questo punto vedete cosa è successo so, eh, qui è, è comparso questo e qui compare un suggerimento se io clicco in un punto qualsiasi in un punto qualsiasi rimane in sospeso eh, questa eh, diciamo così questo suggerimento qui a destra l'alunno riaprendo il suo documento vede quello che io ho scritto e può decidere di accettare il mio suggerimento che eh, consiste nel sostituire il 7 con l'8 se accetta il suggerimento clicca su questo tick e guardate cosa succede scompare il numero sbagliato rimane quello giusto riproviamo, riproviamo con qualcosa di più visibile per esempio al posto del trentino io qua voglio mettere la Liguria e poi clicco in un punto qualsiasi del testo. Ecco che è rimasto il suggerimento in visione al mio allievo. Eh, come ultima cosa, vi mostro il commento. Quindi, qui torno, devo tornare nella modalità modifica perché altrimenti va avanti la modalità di suggerimento. Allora, questa volta io eh, evidenzio il Lazio, clicco sull'iconcina blu e scrivo quello che voglio scrivere, riguarda la cartina. Eh, per pubblicare il mio commento devo cliccare sul pulsante commenta e in questo modo l'allievo Riaprendo il suo uh, documento Google, troverà sia il mio suggerimento, che può rifiutare o accettare, sia il mio commento. Potrà rispondere al commento cliccando sul, sul uh, riquadro del commento e aggiungendo una risposta qui. Oppure potrà cambiare, correggere, cliccare sui tre puntini e poi eliminare... Contrassegnare come risolto. Ecco lì, eh, Nella modalità dello studente non si trova modifica elimina e link a questo commento ma si trova la voce contrassegnare come risolto che fa eh, scomparire il, il commento dell'insegnante e manda all'insegnante notifica di quello che è successo.